Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortemar che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi portiamo una challenge di Fortnite che io ho deciso di chiamare Bot Challenge Non mi pare di averla vista da altri YouTuber in generale in Italia o nel mondo non so se è una novità, spero di sì ragazzi Comunque la challenge è questa Chiunque abbia un codice creatore Può creare anche dei server privati Ora avevo notato che avviando un server Privato, i posti mancanti Che non venivano occupati da altre persone Da fan, venivano riempiti con dei bot Quindi ho pensato, se riempissi un server Solo con me, poi si riempirebbe con altri 99 bot? Sì ragazzi, quindi fondamentalmente Si possono avviare dei server solo di bot Quindi la bot challenge consiste in questo Avviare un server privato Di soli bot e vedere quante Kill si riescono a fare Il mio record non lo svelo, vi voglio far vedere il video Ma vi prego ragazzi Cerchiamo di diffondere questa challenge Quindi ragazzi se volete far diffondere la challenge Mi raccomando andate sotto un video di un vostro Youtuber preferito, di, di una persona che vi piace Che porta porta, scrivete Fai la bot challenge e poi insomma Basta che andrà su youtube e vedrà di cosa si tratta Quindi io vi lascio al mio tentativo Per non perderci ancora in chiacchiere Vi ricordo giusto di iscrivervi al canale se non siete già iscritti E di attivare la campanellina, vi lascio al game Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportare Portarmi, potete andare all'interno del negozio oggetti nella sezione supporto a un creatore inserite il codice fortu poi accettate da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto grazie a tutti quelli che lo faranno allora ragazzi l'intro l'avete sentita stiamo facendo veramente qualcosa di molto stupido quella che ho voluto chiamare la bot challenge allora io non so se qualcuno in italia nel mondo già l'ha portata la mia non è qualcosa di incredibile cioè voglio dire sto semplicemente avviando un server privato senza persone che quindi viene riempito con dei bot. Vediamo ragazzi, vediamo. Io non, non so come andrà sta cosa. Spero bene. In realtà io vedo poca gente che si è allentata. Ok, no. Gente che possiamo tranquillamente già eliminare di così. Eh. Ti, prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Un paio di kill non ce le leva nessuno, ragazzi. Ok. Quello si fa eliminare? No. Non si fa vedere l'infame. Cavolo, ragazzi. Ok. Però fa il moonwalk. Non vi metto l'effetto perché altrimenti mi bannano però ok Lui va indietro okay, ci sta Un tipo ragazzi Questo è poco ma sicuro Bello uh. Mamma mia Oh attenzione Fugge Attenzione Che tanto raga fugge Pericolosissimo Ok cosa sta succedendo ragazzi Cioè io non lo so bot, bot Bot vi prego funzionate Non lo so Già una lobby di bot Poi i bot non funzionano Questa cosa Già sta iniziando in maniera ridicola ragazzi Però a me piace A noi ci piacciono queste cose ridicole ragazzi Allora Specifichiamo una cosa Altrimenti mi odiate tutti Ragazzi io qui. A parte che ho trovato già delle armi della madonna ma, ma cosa Ma cosa ragazzi Vabbè allora io sto facendo questo video non per dimostrare quanto sono forte perché dimostrare quanto sono forte contro dei bot è abbastanza triste come cosa ragazzi sto facendo questo video semplicemente per magari far diffondere questa bot challenge quindi ragazzi, andate sotto non lo so i, i video dei vostri youtuber preferiti scrivendo fai la bot challenge e vediamo se riusciamo a farla diffondere, guys. Sarebbe veramente figo Non so se questa cosa si può fare Che riempie un server privato con bot Non so se qualcuno l'ha già fatto Perché è la cosa che più mi spaventa, ragazzi Ma per quanto ne so io Nessuno l'aveva mai fatto Io poi non ne ho idea, ragazzi Potrebbe darsi, potrebbe darsi No, sinceramente non mi sono manco informato Il video l'ho registrato direttamente Però vediamo, vediamo Comunque... Mm, è una cosa carina Veramente molto figa E divertente se devo dire Perché è veramente un tiro al bersaglio Cioè raga i bot poverini Cioè non capiscono nulla Cioè voglio dire Raga poverini Cioè veramente poverini Comunque comunque mo ci abbiamo una barca Noi ragazzi ci cominciamo un po' a muovere Andiamo nella zona di Misty Meadows Magari per cercare qualcuno Non so che ronda voglio farmi Io non me la sono studiata ragazzi La ronda da fare Cioè qua veramente per fare tante kill Alla fine non è tanto l'abilità ma è proprio il trovare i nemici il problema, capite? Perché tu una volta che ti sei ripullito tutta una zona Va a trovare altra gente Alla fine il problema è quello, ragazzi Non è fare kill Perché l'avete visto, i nemici cadono a terra veramente come birilli Quindi non lo so Muoviamoci, dai, non perdiamo tempo Abbiamo una barca che sicuramente ci velocizza E andiamo Oddio, forse la barca sarebbe stato meglio se l'avessi lasciata sopra Bella a parte che leva 35, leva... Oh, oh, oh, fame Leva 35, eh? veramente così poco Ribaltati, ribaltati, ribaltati Grazie Bella Ok Mi sono fatto levare comunque 70, eh, non scherziamo Cioè, circa 60. 62, mi pare, sì Ok, ok, cecchinata, cecchinata Non era a me, quindi a qualcun altro Non perdiamo tempo, ragazzi Quando sentiamo ste cose Sono due kill, praticamente, se ci muoviamo Cavolo, un eliminato con la pistola Spero non fosse questo qui dai shotgun cavolo. Ogni volta che vedo una feed mi preoccupo. Dov'era? Dov'era questa cecchinata? Dov'era? Ah, ok. C'è un tizio qui. Potrebbe essere tranquillamente quello che stiamo cercando. Ok. Abbiamo fucili fucile di precisione? Sì. Poteva essere lui, non credo fosse lui perché abbiamo un tipo lì. Cavolo, adesso a finire le munizioni però qua, eh. Cavolo, gente che spara a me? No, forse gente che sparava il tizio che stavo eliminando io. Dove è andato, ragazzi? Dove è andato? Come è fatto a scomparire? Ma che c'ha? Il tele trasporto, perché ho detto tele e poi trasporto, tante? Anche le mie capacità intellettive si stanno venendo. A... Stanno venendo meno. Ma sì, ma io non lo so, ragazzi, mi sembra che sta gente si teletrasporta, non lo so. Questi bot mi danno sempre l'impressione che scompaiono. Compaiono, non lo so, sono strani. Sono inquietanti, raga. C'avevi i razzi? No, non c'ha razzi, raga. Non c'ha razzi. Oh, pompa? Colpi di pompa, dove? Oh, Raga, no, no, no. Non fai datevi Non vi permettete. Per nessuna ragione al mondo. Madonna, faccio schifo. Oh, ok. Complimenti per la smirata. Fare allora, una smirata del genere ci vuole arte. Sì, ma tu che stavi sparando? Ma non lo so, questa gente spara a caso, giusto per farsi vedere Ah no, sta un nemico là, sta un nemico là Ok, ok, ok, ok, tappa, tappa Immortale, tra l'altro Oh, addirittura questo build Inquietante. Troppo forte, manfred, Troppo forte Oh, <ride> che cazzo, ragazzi <ride> C'è questa cosa, è ridicolo veramente ridicolario, è troppo divertente Ma com'è che prima... Oh, ma quanta gente si sta eliminando? Oh, calmi, calmi, calmi ragazzi, stavamo in 40 Poi il resto si va da solo C'è certo che dire, ok Questo aveva costruito, perché? spizio O si stava coprendo da qualcuno? Non si sa ragazzi, non si sa Comunque intanto vi invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti E attivare la campanellina io direi di iscrivervi solo per le smirate stupende che ho fatto, ragazzi. Comodo, ragazzi, si stanno eliminando. La cosa mi dà ansia. Il problema è che sta tutta quella zona aperta. Non posso ragionare come se stessero solo queste zone aperte. Cavolo. Oh, spari, spari, spari. Da dove? Dietro? Ok. parli francese Cioè sta un tipo che si chiama tu parli francese Non lo so Cavolo dove, dove stanno a fare là? Non lo capisco raga Ah sta uno che sta a sparare là Mi stanno a sparare ragazzi mi stanno sparando Mi stanno sparando che cosa ridicola? Rip Bertini McLarge Raga, possiamo fare 28 kill volendo Eh, cioè, vorrei dire Quanto è ridicola la cosa Il problema, raga, è trovare tutti quelli in lobby Io ho seri dubbi che riusciremo a incontrare tutti i... i bot rimasti Cioè, uno è morto in tempesta Già su 27 kill Che ansia Vediamo, ragazzi Il nostro compito è solo di trovarli Cavolo, ho sentito degli spari, vi prego Non vi fate Non li vedo, non li vedo, no, ok, lo vedo eh, ma quelli si eliminano, ragazzi. Ok, no. Invece, no, sono riuscito a prenderlo. Dai, non è facile colpirlo, ragazzi. Perché malapena me, me lo carica. Sinceramente, che cosa ridicola! <ride> Buccia di banana 27887 Ma cos'è? Vabbè, la tua anti l'ho fatta. Quello era il mio obiettivo. Cioè, voglio dire, non è che avessi tante grandi aspettative. Avevo ah, detto, ragazzi, perché il problema è incontrare i nemici, non è tanto eliminarsi, è molto una questione di, di fortuna, di giorta fondamentalmente. Ok, cecchinata finata da dove? Da lì, ok, Madonna. C'è Gente che si fightano, no, no, vi prego, vi prego, vi prego. Non vi vedo, non vi posso vedere. Non fightatevi. No, ragazzi, si fightano. Cioè, ne sono so sicuro, non ci riuscirò mai. Veramente non ci riuscirò mai. Sono troppo oltre, ragazzi, troppo oltre. Vi prego, vi prego. Non fai nodo, No. Se fossi arrivato un fottuto secondo prima. Madonna, no, io ti devo trappare. Cioè, c ho, c ho tre muri, ma io ti devo trappare. Mi rompere. Ti prego, cadi. No, non cadi, è la trappo. Vabbè. Ok ragazzi, ne manca solo. Ma ti fa livellare, cioè veramente questa cosa ti fa livellare È molto ridicolo il fatto che tu possa livellare così, ragazzi oh, Ok ragazzi, questa cosa è stata molto ridicola Non so quante kill abbiamo fatto, sinceramente Non, non ci ho fatto troppo caso, ma... Che cosa stupida ragazzi, è allo stesso tempo incredibilmente divertente Abbiamo fatto 23 kill ragazzi Quindi io challengeo tutti gli altri youtuber a fare lo stesso A provare questa bot challenge per vedere quante kill riescono a fare Vi ricordo ragazzi che per far appunto girare la challenge Vi conviene andare sotto i video dei vostri youtuber preferiti e scrivere bot challenge Per vedere quanti ne riescono appunto a fare Vediamo Ok ragazzi l'avete visto, 23 kill, non sono tante Ho fatto tante smirate, ho fatto veramente tantissime Ragazzi, ripeto: la challenge non era fatta per vedere quanto ero forte. La è una questione più di riuscire a trovare nemici che di eliminarli. Effettivamente, perché una volta trovati, si eliminano veramente come dei birilli. Quindi, ok. Spero che la challenge comunque vi sia piaciuta. Spero che si diffonderà. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Attivare la campanellina. Seguirmi su Instagram. Attivare il codice creatore fort. Fate tutte queste cose, ragazzi. E noi, intanto, ci becchiamo alla prossima. Ciao.